Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dematix e Marco007 e siamo tornati su Kirby 64 di Crystal Shards. Questa la è La prima primo... parte extra. Sì. a sì, Finire di parlare. Faremo le cose in questo ordine, cioè minigames, enemy info, Tiger che non lo faremo, SoundCheck ah, che non mondo. lo faremo... Uh, vabbè, lo, ve lo mostreremo... Questi due ve li mostreremo un attimo ma non faremo partire né... beh la musica un po', il, il video no. Boss battles le faremo su Battle of e poi settings scegliamo... Le abbiamo, so. so. abbiamo, so. abbiamo già usate. Quello l'abbiamo già usato. Pure. No, lui, sì, la Ah, è vero, il 2 non ti piaceva. Allora mettiamo il 2 stavolta. Un attimo. Okay. Intanto non serve a nulla qua l'interfaccia. Lily Games. Allora. Iniziamo da... Uh, Di tu? Yard Hop. Anzi no, Yard Hop. Guarda, vedi tu, Yard, to... yard Hop. È una gara per uh, all'arrivo. Alla per vincere devi fare i tuoi salti migliori. Allora. Due umani. Due umani, sì. Vai, scegli il personaggio. Non va. Che cacchio stai facendo? Tu che cosa stai facendo? Allora io.. È non va, non va. No, con questi, con questi. E che ne so io. Vai, non io hai so. visto giocare? No che uso u Facciamo un test. è l'unica che abbiamo, Easy. E eh, praticamente qui bisogna premere A e B per andare di avanti di 1 o 2. Sì, ci sono scritte le istruzioni. A. Sì, A quindi... vai davanti di 2 caselle e B1. Perché? Perché? Che senso ha? Ha senso. Dovrebbe essere... Allora, le rane sono gli ostacoli che si muovono, come le forze. Non ancora le forze si muovono. Un genio. No, ho sbagliato. Ah, sbaglio sempre. Ho vinto. Ti, ti, ti. Che fai? Perché fai. sei stato tu? Io. Sì, vai, metti B. E che ne so, io non ho cliccato nulla. ZL, Zl. Ah, è che ne so Non ho fatto non ho cliccato apposta che okay. a The Line uh, normale ah. arrivato terzo e ora ha diversamente. Sì. diversamente... eterosessuale. Perché devi. perché devi interrompermi sì. sempre e dire cose anche? Diversamente notificato. cosa? Diversamente non. Diversamente normale. normale. Perché ha eh. una skin diversa. Ok, legga. Io uso, guardo, guardo dei modi di, di, normal Li faremo tutti in tutte le difficoltà Sì Ovviamente cercando di vincere Però se Marco il nargo non è colpa mia eh? L'importante è che vinco io, eh Se, se perde l'argo non è E se vinco io? Si no, so. Se vinco io Se vinci così comincio no, ho sbagliato Ma ah, sbagliato. pure io? No Se quasi, mi quasi è raggiunto ho abbiamo sbagliato so eh, le, le banane non vi fanno eh, ripartire Ow. non vi fanno tornare sì. indietro sì. non pregarmi, ma dobbiamo perdere con i normal eh. no ma oh dai di 30 millesimi permettimi sì, e smettila di urlare mio dio non sto urlando no. si ricomincia uh, no. laia Gamma. Questa stavolta sono più bravo per qualche motivo Au. mi confondo sempre con B perché penso ah è la prima lettera del fan vieto mi farà, mi farà, farà, farà fare un, un passo invece no le rane qua le schivo le schivo quando vado avanti però poi vado a cazzarmi che sta fuoco le ho ma no stavo guardando te per qualche motivo perché sei stupido per ok secondo per qualche motivo adelei mi è diventata più stupida ora Vuoi dire più intelligente più stupida ma perché dici è arrivata è arrivata molto prima che no, è difficile Rispetto all'altra volta io allora, sono Madeleine Io so Kung de, de, de Ok hard Hard Ma se questo è hard quello di prima che cos'è? Quello era impossibile eh. Guardate de de come sono Oh sbaglio sempre è eh, fango Non cambia niente mi sa, tra fango e pozzango È il Fango così? più grasso Come devi sì, de de de de de. de. okay. Quelle sono differenze fisiche. Tipo. io lo, lo provo soltanto per.. Eh vabbè, l'ho superato senza volerlo. Perché? Sono potentissimo. Io faccio schifo a sto gioco. No. Ho vinto. Sì. Sei... uguale already... di. Io sono quarto! Che questo schifo. è fatto schifo ok non cambia niente tra Ah, devo, devo finire per forza e comunque non è la fangola è una buca quella in realtà no poi diventa no questo è, è il fogliame e poi il buco è una buca vai poi il fango si sì, non... ho capito ma è una buca quella non è una buca è una trappola si sì. cosa come la vuoi chiamare quella? fango no è fango sono foglie prima foglie e poi diventano fango in testa madonna no, no, no. Sì. No. Uh, intenso. Uh, eccetera, eccetera. Le difficoltà rendono sia il CPU uh, più intelligente sì, che il serial kill. mi il serial Cosa intendevo dire? che rendonoci oh, più intelligenti nel percorso più difficile. Di... Aggiungono ostacoli e... Cosa? Lega. E' normale, sbagliamo in 6 secondi. E ca fanno cambiare la testa del percorso. No. Vabbè, tante rughe mi vanno sempre a fronte vabbè tu sa tanto Adelina è alternativa quei, que que nostri vabbè. amici vince sempre Waddle D non vince mai Adeline. non eh, mi metto mettere i salti i salti grossi come i abbiamo perso di sicuro e oh. se fosse quella buona? Che cosa? Però questa volta ho vinto Adeline. ma quello con il fatto che... Eh. Non... è perché stiamo ogni c'è due tartarughe ci sono c'è sì. Niente okay. ragazzi è impossibile per, per Noi non ci, abbiamo, non ci siamo riusciti ma per vincere non per... bisogna fare nessun errore praticamente Eh non ci non ci riusciamo <ride> <ride> Allora quindi Se magari no. facevi spiegare il gioco prima Allora um, Bumper Crop bumper. Ovviamente i titoli non li posso tradurre perché avrebbe come un senso tutto diverso Prendi i frutti cadenti, tra virgolette. Crop significa raccolto, tipo. Poi ehm, spingi gli altri per riempire il cestino. Quindi eh. spingitore, eh, frutti, e spingi. No, non c'entra nulla. Bumper, crop, inizia baccar. E basta, non dire cavolate, dai. Da, da. Nope. Ok. <ride> um. Niente, come... Quindi su Dovete, dovete prendere i frutti quando perderemo uh, non, non fa niente se non fa niente se perdiamo cioè non, continueremo comunque a fare il, il gioco dopo mm. questo è piuttosto facile uno dei miei preferiti cioè in ordine di preferenza sono dal... il primo è il mio pre preferito il terzo è il mio, il mio preferito. preferito il mio Ehm. Uh, com'è che si dice? Schi... Oh, è quello che odio di più, ma no, cosa vuoi dire? Uh -huh. Sio, sì, oh. con... iscrivetevi al canale di Sio. No, e non è non bravo, farvi dire. Uh, allora, ho inventato una parola che contenere di preferita, ma non la ricordo, iniziava tipo schifo o cose del genere. Io resto qui sì, non tutti tipo Sta zitto. Ecco. Il fatto... <susurra> non gli va non mi fa di girare Sì E questo lo prendo io <susurra> L'ho rubato io ah. <susurra> Che poi stiamo facendo un tra di loro Ok pure. qua cadono tutti i frutti E non ricrescono più Marco hai rock per ora stiamo facendo gara tra noi due non con i combo <ride> Mi sa so, so che è troppo facile sconfiggerli Ah, duro eh, Qua mi sa che si salvano i record Pure Però mi sa, oggi gli un il rumore Vai, ricomincio perché non ho appunto io Normal Così mi confondo? <ride> io non mi ricordo più chi sono Ciao. Ah naturalmente il primo giocatore non può usare uh, i color del personaggio perché uh, quelle U, sono simpatico lo so che, come funziona grazie sì, noi ci abbiamo già giocato a questi giochini da suoi Sì, mi ha fatto giocare con tutto il tempo, mi ha, mi ha costretto soprattutto al terzo che è il più divertente uh, Marco io ti odio vieni qua vi, vieni qua ma ti continuo continua a far girare per sempre <ride> mi ti faccio girare io così non posso perché mi e io anche tu quindi intanto tu c'hai 0 frutti, io non ho 4, 5 madonna, Marco ti, ti sto odiando in una maniera assurda io non sono troppo bravo a questo no, non sei bravo, sei infame <ride> io, io sto qui di... 3 quad old d adesso i miei servi sono i miei servi, scusa, non posso rubarli tutti. <ride> diciamo di no. Invece cessini, sì, funziona così. <ride> Ma sa che mi spinge però non mi... Non si mi sa che i livelli fare... più alti vinco. I piani più alti vincolo la sana. Io mi resta più tranquillità. Mi sa che le, le bombe non devono per forza entrare nel cestino fino a... fino a quando non ti... Anche se ti toccano possono posso esplodere e farti il danno Thank you, Lolli. Tranquillo, vinto io! <ride> Tranquillo, vinto io! Ah, ho tra difficoltà, quindi Best Score 21! Quit, whoops, ho sbagliato. Ah, sì, congratulazioni, ora comincia tutto a capo, sì, sì, sì. Eh sì, sì, sì, non ci credo. Adelaide hard. Wow. L'ultimo, cioè, diventano sempre più carini stage Al All'ultimo invece preferisco il primo rispetto a tutti gli altri. Tu chi sei? Io, quello marrone. Sicuro? Sì. Il <ride> secondo player è, è, è quello viola, eh, rosa. Sì, la... Marco, <ride> certo. Continuamo Io addosso. Sto qua. E poi c'è Kirby. A caso? Chi l'ha invitato quello? Non è della nostra specie. Sì, l'ho preso. Gli ho fatto prendere la bomba. non ti hai mai preso danno? No, gli ho fatto prendere la bomba. Ah, quindi aumenti. Kirby intanto è il migliore tra tutti. Certo, poi ci sono io e poi c'è Mario. E poi c'è Kirby. A caso, si prega tutti. Lui, lui è quello che sta facendo cadere le, le, la frutta perché sta camminando. <ride> mio, mio, mio. No, The Io ho odiano. No, no, Kirby, cattivo, fatele! Io, Io sono Io Kirby da... domestico mi dà fastidio. Grazie. Eh. Ah, nemico no. principale Kirby qui! Ci, ci sta rubando tutti i brutti, io gli do pastiglio! <ride> Yeee, yeah, il minigioco di Luigi, Mario Luigi viaggia al centro dei Bowser, quello Lui di raccogliere il cibo. In coyo questo. Non me lo eh. ricordo. Incoio. Mario io, Luigi piaccia Viaggia centro al centro dei Bowser. Ho vinto io. Abbiamo vinto insieme Ho vinto io però.. ricordo. Ups. Perché spoiler di giochi? E ora eh? io uso Kirby a caso. io il Aspetta, vai indietro. Intense. Vai indietro. È carino, cazzo. No. ma indietro. E eh, ci sono i diamanti. Devi andare semplicemente indietro, <ride> Hai visto? Anche se hai selezionato prima di me, il tuo Waddle D si è trasformato sì, in... Viola. Lo so, grazie. Qua ci sono i diamanti, i vini, i tuparsi, tutto quello che volete Si, ora non è più raccolto, ora è miniera Comunque mi raccolto, è stai miniera Ma dai, come mi non la faccio. Ma puoi usare il mio tessuto trucco. è illegale io Lo posso usare invece perché tu sei illegale <ride> Tanto non avevo nulla Tanto non avevo nulla Dicei <ride> <ride> <ride> <ride> cioè, almeno una bomba pure Vabbè sei grasso, <ride> ti salvo io nel non dico com'è L'aiuto cosa ho troppe bombe <ride> <ride> Grazie. Sì, ma ora voglio frutti in camera. Meglio diamanti. Dedede, -de -de, è un ciccione, e sta rubando tutti i frutti. E quello come Kirby. Abito ah, di essere te. Kirb Dededei. Curb Dedei. Kirb il D-Dei. Hai presente il D-Dei. Non dobbiamo combatterci tra noi. Ma non smetti di rubarmi i frutti, vai da. Vai da loro. Non, non dobbiamo mi... superare i de Dedede! Vai da -de -de -de -de. io sto qui in tranquillità. Come mi ero un frutto buon per me. Ma non rimettere il suo corso! Comunque naturalmente se, come avete visto la bomba eh, elimina tutti i punti che avete preso. Marco, Marco vai via, io sono quello rosa. Via io. via Via, via. No, vai via. Ciccione del.. No! <ride> sono il migliore! ho vinto per forza, è, è illegale, superare, sì, come no, c'ha gli stessi suoi frutti lo sai non ti preoccupare, lo, lo distraggo io, li rubo tutti i frutti Cioè gli stessi suoi frutti, io li ho raddoppiati in tanti l'ultimo è il mio ha. ho vinto. vinto, ho vinto hai vinto, sì. sì! ho vinto, ho vinto il quarto posto ok adesso checkerball chase allora in seguito voi, cioè, caccia i tuoi mh, avversari. Falli cadere per vincere. Get the... No. The... Sì, vabbè, non lo po posso tradurre letteralmente, è impossibile. Curb. Questo è il mio preferito, okay. perché è divertente a giocare. Cosa in fate? La, voi avete una, una staffa, Qual anzi no, cioè avete lo smash. Boh. Dovete far cadere gli altri. <sussurra> <out>. Lascia stare, avete <sussurra> uno smash smash finale mi io mi trappolo tu così non mi hai copiato la nostra quindi ecco. oh Marco noi dobbiamo collaborare ma sei sci va bene Marco va bene è illegale superarmi si sì, Marco certo Marco io ti trappolo boom ah. Devi essere abbastanza imparso? veloce. No, oh, sì. eravamo bloccati dalla stesso. sola ah, Sei un genio, ma un genio E' vendetta. no, Oh oh oh, Adeline Adeline, da nazione. Allora, ora collaborazione Via via, fugo, fugo, fugo Fugo, fugo, fugo, un rompendo affitto Il delfino Dio tenta tenta Addio Addio quello del vero! E Marco l'hai voluto tu. Cacchio cacchio no! Cacchio cacchio no! Ok, l'ultima vita! dobbiamo uccidere Adeline! Perché ah. non smettere di ucciderlo! Aiuto, aiuto! Adeline Ora, è fuori! Magari muori, guarda, ti sta bene se muori! Ah, Delaine! Adeline! Ah! Ah è Adeline! Adeline sei stupido! Yay! Ora metti in <ride> gioca! Io vengare vendicare su Perché così ci confondiamo... No, oh no, no, ora, si, ora mi vendico io. Perfetto, io, è ma, una succedente? volta nella per anti Anticomintern, facciamo, eh? Facciamo anticomintern. Che cosa vuol dire? È quell'alleanza che, che, che, che hanno fatto ti... i tedeschi contro i sovietici. Basta, no! basta no Marco arrivo, campiano arrivo, Marco, campiano arrivo, Marco, la la la la la muore basta. la la la la la la la uccidilo la la la la la la ciao Marco la la la la la No la la la la la Sono la Sono fortissimo. Sono morto Oh no Ho perso una vita Wow Perché? Vabbè, tanto sono ancora al massimo Così Oh, un caviare Didi, DVD Perché non uccidi? Adelaine Ciao Adelaine Ciao Adelaine Ciao Adelaine Mi parte la sci parte la sci No, Adeline killed you. Bye bye, bye Ade. Adeline. Ade. Ade. Delaney sto sempre in finale ma muore ho sempre ho per prima. Ho vinto io. Ho Questa è la mia vendetta contro di te Marco. Ti okay. ho eliminato io e ho vinto pure. E ora hard, difficoltà. Adelaide, non. SBATA sh-basta, basta. basta. basta. Burasta. Sbasta. Basta scegliere il mio stesso personaggio, mi fa No Kirby, no Kirby! Bravo Kirby! No no no! Kirby, cattivo! Nudo, ti sta bene. Stanno due Kirby! Ho ucciso Due piccioni con una fava! Ciao Marco. No Marco, no Marco, vieni questa. Ah, pensavo di uccidere. Marco, ciao Marco. Io resto qui. Sì. Ho ucciso il mio. Uccidere. Non fa niente. Tanto sta morendo. Dai, che ti prendo. Kirby, levati! Questa è una questione personale. <ride> Kirby è andato giù, Kirby è andato giù. Ciao Kirby. L'ho ucciso. Ok, ho eliminato Kirby. Cacchio, cacchio. Ciao Marco. Ecco ciao. Sì. Ciao Kirby. Ciao Kirby, ciao Levi. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao, ciao, oh, ciao Avete ciao, detto ciao, ciao. Kirby? Sì, si sì, vince, signore. Chi è rimasto fermazzo? Con due vite. No. La Ma. La dovete morire insieme di nuovo. Corbezzoli. Kirby. Sì, no. Kirbezzoli. Corbezzoli. Oh mio dio, chi ha vinto? no dai che ha vinto parità dirmi parità nooo ho vinto Kirby dai ricomincia uh, riproviamo anche se potremmo anche un... non sì, vincere si ma ho vinto io non è vero ok ora basta rivalità rivalità contro Kirby non contro l'Alemaine Sì. ok uccido Kirby rosa ora muori Kirby rosa Muori Kirby ki, rosa. Ki, rosa. muori Kirby Rosa. No, non okay. dire Kirby Rosa. Kirby Rosa è morto. Mori Kirby Java. No, no, no. Kirby Java è morto. La... No. Mori Adelaide. della Adelaide. Falsa. Sono io la vera della Adelaide. Quella rosa. Ni. Kirby. È <ride> io e Kirby siamo nella stessa cappella. Oh Kirby. Ciao Ciao <ride> è che in è G4. G4. Oh Kirby. Adelaide. Adelaide. Non potete tu. Chi è il G4? Boh. So solo che... Sono i Kirby Java. Sì. Ma ricordati! Che devi morire! Ah. Aspetta! No, non ci credo Kirby. Ti odio Kirby. Ciao! Ciao Marco! Non capisco ancora perché ti uccido! No! Eh sì vabbè certo! Yeee! Yeah. Ho vinto! Sì, ma non mi faceva camminare! Perché sto dovuto? Perché fare... sei gioca del. No, non è vero! Stavo sulla piattaforma lì. Uh, no, ho fatto pure il record. Vai. Record del mondo! Che Italia! Smettila! Intense! E andiamo sul bisogno colorosa lì. No, adrenalina. Adenerosa. adrenalina, prendi. Adrenalina. Adrenalina. Adrenalina. Adrenalina. adrenalina. Ok, ho ucciso Kirby. Wat <ride> <ride> <Ucciso Kirby. ride> <ride> <ride> <ride> Verde. <ride> Ver <ride> ho ucciso Berbini Yeet <ride> Yeet No sono intrappolato Non riuscivo prendi questo Kirby Verde <ride> Sì, ho ucciso Kirby Verde Non c'è il Kirby Verde Esiste invece sono Sì, ma non c'è Marco non lo fa Non lo fare cosa? Io, io sto solo cercando di salvarmi sono morti tutti e due a caso no sono morto ma così vince lui non è giusto oh non mi fa camminare oh non mi cosa è successo non sì. mi fa camminare camminare a me invece hai capito senza che io lo ci sono dei line no, vai no. Oh, oh, oh, oh. sei morto tu un attimo aiuto oh, e quanto pare ass... questa tattica funziona Oh, oh, oh, oh. <ride> vai, Kirby Verde, conto su di te. Ecco morto. Yeah. Metti play again. Metti play again sul fondo. Ok, questi sono i videigiochi. Marco. Ora eliminiamo il fai. Marco, vai a minigame su secondo. Vai! Che fai? Io sentivo la musica. No! Questo non è il video delle musiche! Marco, non, non c'è niente. Ho vinto io! Che fare? Va bene, allora, un'ultima giocata all'intense di questo minigioco, visto che è stata tanto richiesta da Dynamitez. E siamo pure tutti insieme, tutti i personaggi è successo sei sono, mi sono ucciso da solo si sì. questo è quello che succede quando ha morto vivo sono vivo boom. e boom e boom mi stai copiando la tattica esatto e nessuno no. mi può fermare invece sì io ti posso fermare basta stare attenti e ora sei troppo ciao Marco no. Sono invincibile! Sono evincile! Sono potentissimo! Questa è la tattica che hai usato tu per vincere no eh? Eh! Sì! L'ho so? appena detto io e lei ha ammesso tu! Appunto! Sono invincibile! Chiunque se l'avevo visto! Sono potentissimo! E eh sì. Yeah! Adeline non può vincere! Andiamo a uccidere Adeline! Adeline. Ma Ho ucciso Adeline! Ciao Marco! No, no, no, no, no, no. Sono <ride> caduto, ok. E tra me è DDD. DDD. Ed è tu una parolaccia. Ma <ride> no, non, non è vero. Sì, è vero. vero. I <ride> vinto sono fortissimo sì. Non hai superato il tempo record. fa ah, niente, ma scovino. So comunque il tempo record l'hai fatto nell'Ard, non nell'Internet, quindi non puoi dire nulla. Ok, siamo fortunati che l'unico video che... <ride> Perché facciamo muscoli? Togli. E eh, abbiamo finito l'extra dei videogiochi Sì come no Quindi nella prossima parte di Kirby 64 e Crystal Shards faremo boss battles Perché Marco devo ancora finire di collezionare tutte le carte quindi. Ma guarda solo no no. no no Non le mostrare già sei stupido Non stai a buon punto Non stai nemmeno a metà Quindi la prossima parte faremo boss battles Ci vediamo alla prossima Ciao sì, come no.